nella vita ci accade spessissimo, di aver bisogno di trasformarci. Il fatto è che a volte lo sentiamo da dentro, sentiamo una spinta che ci dice non so come, non so cosa deve accadere, ma io da questo punto ho bisogno di spostarmi, non so ancora nella pratica cosa cambierò, ma sento che mi sto trasformando, sento che ho bisogno di trasformarmi, è come una spinta interna, che dal mio mondo interiore, intimo, completamente soggettivo, dal mio sentire, spinge per manifestarsi nell'azione, nel mondo, nelle mie parole. Ancora non ha preso forma, ma la avverto da dentro. Tante altre volte però ci accade l'opposto, cioè noi non ci rendiamo conto di aver bisogno di una trasformazione, perché la mente non lo nota perché è un tema su cui siamo molto fragili e non abbiamo la forza, il coraggio, la resistenza magari al dolore o alla rabbia che ci genera per poterlo andare a guardare così da vicino. A volte abbiamo bisogno di cambiamenti che magari sono anche, non dico evidenti, ma ben visibili dall'esterno e noi non non ce ne accorgiamo. Facciamo magari finta di non accorgercene o a volte proprio non ce ne accorgiamo. Allora perdiamo moltissima energia quando poi è la vita a obbligarci a cambiare nelle richieste delle altre persone, in un cambio di lavoro, in una necessità, in, in una manifestazione del mio corpo. Quando non lo decido io, il cambiamento quando non ho prima la percezione da dentro che un qualcosa va cambiato e che accompagno fuori o richiamo dichiarandolo all'esterno e dicendo alla vita sento che voglio cambiare ma a volte non ce ne accorgiamo proprio della vita dall'esterno che ci dice guarda devi cambiare non ti lascio grandi alternative capita in tantissimi ambiti a volte da un giorno all'altro il datore di lavoro ti chiama e dice guarda la tua posizione, non ci serve più. Non credevo ad aver bisogno di cambiare lavoro, la vita me lo sta dicendo però. Qui c'è un cambiamento, te lo impongo io. Il famoso messaggio dobbiamo parlare nella nostra relazione va sistemato un equilibrio diverso. Non credevo, è un fulmine a ciel sereno, eppure accade e qualcosa cambia e non ci si può opporre. Un giorno ti svegli e hai due o tre filini bianchi nei capelli che non hai mai avuto prima e dici ma io non l'avrei proprio proprio scelta questa cosa, questo cambiamento non lo sentivo necessario e però il mio corpo sì, altrimenti non l'avrebbe fatto. Ecco, quando il cambiamento non è deciso dalla mente, ma ce lo troviamo e in qualche modo ci dobbiamo relazionare, tanto spesso perdiamo il filo. Ci sono tanti filamenti in questa carta, no? C'è questa persona completamente avvolta dai veli, dai filamenti, dai vortici. È una delle immagini più connesse <ride> che ci sono in tutte le carte, più in comunicazione, più attraversata da infinite possibilità. Quando non ci rendiamo conto che il cambiamento lo stiamo cavalcando quando non teniamo il filo del nostro cambiamento, perdiamo tantissima energia. È come ogni volta sentirsi di dover ricominciare da capo, di dover ripartire da zero. Allora, come si fa a non perdere il filo? Perché tante cose che la vita ci porta sono davvero disarmanti, il filo lo perdi per forza. A volte fa anche bene quello, ma per non perdere così tanta energia bisogna ricordarsi dentro che c'è come dei punti fissi, bisogna andare a ricontattare il nostro sentire più profondo. Quando il cambiamento viene dall'esterno allora si va a ricontattare la nostra capacità di trasformarci, che è la stessa di quando diciamo sento di dover trasformare qualcosa, è sempre quella lì, però non partiamo da lì, la dobbiamo andare a richiamare a ritroso. La vita ci dice è il momento di cambiare qualcosa e noi per contro andiamo a prendere la nostra capacità di stare a contatto con il cambiamento, che ci piaccia o non ci piaccia, la situazione che sta cambiando. Non sto dicendo che tutti i cambiamenti che arrivano sono in positivo, ma alcuni, anche se difficili da gestire, comunque possiamo cavalcarli senza perdere eccessiva energia. Se noi guardiamo questa carta, questa persona, una donna, mi viene da dire, ma potrebbe essere mh, qualsiasi cosa in realtà, perché è una sagoma, potrebbe essere un uomo, un alieno, un bambino, potrebbe essere abbastanza di tutto. Diciamo questa donna non, non ha il totale controllo di quello che si sta muovendo. Sembra quasi a volte se la osservo che venga portata via, che non abbia il minimo potere decisionale di dove questi vortici, questi nastri, queste, questi movimenti la vogliano portare eppure non è sperduta, ha una presenza, una compattezza, un'energia, una forza che la rendono estremamente vitale, la rendono magica, il cambiamento è una costante nella nostra vita, piccolo e grande, Cambiamento piccolo di programma, il grande cambiamento di vita, è una costante. Cambiamento giorno per giorno del corpo, il cambiamento nell'arco di dieci anni. Tutto cambia, nulla può essere trattenuto, nulla. Scorre tutto, dal piccolo al grande. Se in questo scorrere mantengo vivo, soprattutto quando mi tocca da vicino e in profondità, il mio contatto con la trasformazione allora non ho il controllo su come si muove la vita ma ho la presenza per starci dentro e questo cambia radicalmente tutto mi permette di assumere un atteggiamento costruttivo interessato ricettivo a dove la vita mi conduce Magari non lo so dove mi porta, ma mi permette di andarci aprendomi a quello che mi aspetta, che è in fin dei conti la cosa che conta quando ci si trasforma. Se voi ci pensate, quasi mai i nostri progetti vanno in porto esattamente come l'avevamo pensati. Qualcosina, piccola o grande, cambia sempre, che sia un viaggio, che sia un lavoro, che sia un disegno che sia anche solo una passeggiata piccolo grande interviene sempre qualcosa che la discosta un pochettino da come me l'ero immaginata come l'avevo programmata invece di perderci energia possiamo ricercare dentro la possibilità di stare a contatto col cambiamento la nostra essenza trasformativa e allora tutto assume una luce, un interesse, una possibilità nuova. È una bella carta questa da pescare al lunedì, perché è l'inizio di una nuova settimana e chissà dove ci accompagna. Intanto ci accompagna a fare la ginnastica. Alzo un po' il volume e attivo il microfono. alziamo i piedi, sento bene i piedi attaccati a terra, il peso del corpo, partiamo con lo stretching dei meridiani, prendo aria, espirando pian piano mi allungo da terra, Il capo punta verso il pavimento, le mani cadono oltre la testa, respiro nella posizione, poi espirando, ritorno, cambio l'intreccio dei pollici e di nuovo inspiro, le spalle sono basse, distanti dalle orecchie, Svuotandomi entro nella posizione, mi allungo, Respiro da terra fino alla punta delle dita. Con la prossima ispirazione ritorno. inizio ad allungarmi distendo bene tutta la parte frontale del corpo se oggi mi fa bene approfondisco la posizione appoggiando i gomiti Spirando, se voglio appoggio la schiena a terra altrimenti mantengo la posizione, respiro e mi allungo piatti senza sapparmi i jeans, piante dei piedi a contatto, se riesco intreccio le mani davanti ai piedi altrimenti le appunto alle caviglie. Inspiro, dalla base della schiena mi arrotondo, porto i gomiti verso terra. Il mento tende in direzione dello sterno, si allunga bene tutta la colonna, le spalle sono ben distanti dalle orecchie, respiro e dilato bene il centro del petto, in corrispondenza anche dietro sulla schiena. pian piano mi svuoto srotolo la schiena, allineo le vertebre fino ad arrivare a porvi in cima il capo stendo le gambe di fronte a me le punte dei piedi guardano il soffitto prendo aria nella pancia e porto l'ombelico in direzione dei piedi di non inarcare la schiena ma di allungare gli spazi nei fianchi all'altezza dei reni prendo aria nella parte bassa del ventre e della vescica espirando ritorno e vado a incrociare le gambe. Stesso incrocio anche delle braccia, quindi se passa davanti la gamba sinistra, passerà davanti il braccio sinistro all'incrocio. Inspiro. Spingo le ginocchia verso terra. Sposto il peso sugli avambracci. Utilizzo questi incroci per dilatare lo spazio nella gabbia toracica, nella schiena. il resto del corpo respiro negli spazi che si aprono rinnovo ossigeno, sangue, energia e poi espiro e ritorno Cambio l'intreccio delle gambe, cambio anche quello delle braccia e ripeto, prendo aria e di nuovo entro nella posizione, spingo le ginocchia verso terra, si dilatano le scapole, la schiena, il petto. Poi espirando, lentamente ritorno, divarico le gambe quanto oggi mi fa bene, mi radico bene a terra, come i fili d'erba che si flettono per il vento e non si staccano dal terreno, prendo aria, scelgo un lato, apro lo spazio nel fianco. Ben attaccata a terra, da terra respiro, faccio scorrere in tutto il lato del corpo. Espirando ritorno, ripeto dall'altro lato. senza perdere contatto col pavimento da terra respiro e lascio scorrere di lato e rinfresco ed espirando ritorno al centro mi metto in piedi Ascolto i miei tre corpi. Spirito, inspiro, espiro. Inspiro. Spirito. Anima, corpo mente. Percepire, sentire, fare. I sette chakra che i miei corpi li mi tengono assieme e li rendono vivi, comunicativi. Terzo chakra, con un atto di volontà. Incarno sono qui, adesso. Primo. Subito mi radico a terra. La mia volontà si aggancia alla terra, a un corpo. Prendo la forma di un albero. Con il secondo chakra mi rivolgo alla terra e le chiedo di insegnarmi come si vive qui. Mi apro a ricevere l'insegnamento. Con il quarto chakra imparo che tutto sulla terra è scambio e trasformazione. Qualcosa lo ricevo, qualcosa lo condivido. Con il quinto chakra do il mio suono a questo scambio, i miei talenti, la mia voce. Quando lo lascio andare oltre me si libera la seconda vista, la pulisco dalle proiezioni e dalla personalità dalle aspettative, dai calcoli. Così il settimo chakra si allinea e tende verso il cielo e parallelamente affonda nella terra. Mi rende un tramite tra sotto e sopra, tra la madre e il padre. Un tramite flessibile che può attingere al passato proiettarsi nel futuro senza mai dover perdere contatto con il presente anzi questi tre tempi, questi tre corpi li intreccia con l'affilatura comprendo tutto quello che c'è di materia e di pensieri quelli di sentire di anima, di sentimento di sogni e quelli di percezione di ricordo di assoluto, di spirito questo intreccio lo apro e creo accoglienza anche per tutto ciò che non conosco che non vedo, che pure è parte di me, e riporto tutto al centro a completarmi. Allora mi faccio accompagnare dai tre animali totem e scendo nella cavità smeraldina che è dove scorre il flusso di luci e ombre insieme della terra, il falco. la civetta e il corpo. Da questo punto seguo i movimenti delle geometrie, che sulla Terra sono una delle chiavi antiche, prima di ogni cultura, di ogni esperienza personale, che ci mettono in contatto con le essenze, con le forme basilari che prende la vita. Sento il movimento degli opposti, del pentagono. Sento la condivisione, da me alla vita dell'ottagono e l'armonia che risuona dalla vita a me. Sento l'emanazione del fulcro di tutti i miei movimenti che traccia intorno a me un cerchio sacro del mio spazio, della mia presenza. spazio, sento le metafore che la vita mi porta continuamente e che in me risuonano, qualcosa di visibile e qualcosa di invisibile, che sempre si completano, qualcosa mi passa davanti agli occhi, qualcosa dietro e queste due metà, pur senza comprenderlo sento che si incontrano all'altezza del cuore e si intrecciano la spirale parla della connessione che attraversa tutto senza inizio e senza fine continuamente in questo connettersi si aprono i portali del triangolo, qualcosa sprofonda e qualcosa risorge, qualcosa passa e finisce e qualcosa si rigenera e ha un nuovo inizio. Tengo tra le mani tutte le energie che ho mosso, le avverto al di là delle forme, ci entro in contatto ancora prima di visualizzarle, per un attimo confluiscono tutte in un unico punto, per un istante si crea unità. Allora abbassiamo un po' la musica, io vi rinnovo l'invito se vi va, se vi interessa a partecipare al lavoro di stasera alle 9.30 su Zoom Meeting, chiedetemi tutte le informazioni del caso. Vi auguro un ottimo inizio di settimana, per qualsiasi domanda, feedback, curiosità, sentiamoci che a me fa molto piacere. Ciao a tutti, a domani sempre alle 9.